Andiamo con il titolo nel mirino eh, e andiamo a svelare quello che è scelto e tra poco lo vedremo anche graficamente. Vonovia, allora ehm, parliamo di eh, una società immobiliare tedesca che fa parte dell'indice DAX 30. Perché questo titolo Enrico? Allora, eh, dopo il precedente titolo e quindi sempre settore immobiliare eh, ho voluto cambiare listino ma rimanere sullo stesso settore proprio per evidenziare come sia un settore che ha Pagato tantissimo sia eh, l'aumento dei tassi, sia eh, l'apprezzatura la, uh, di quello che è stato negli ultimi anni gli immobili che eh, hanno visto una svalutazione e poi visto che parliamo sempre di cicli e, e ritorni e, sui mercati, ovviamente anche il settore immobiliare non, uh, fa parte di quella che è la vita, quindi dei vari settori ciclici, ed è un settore che a differenza di altri è sceso tantissimo. Quindi mi aspetto una ripresa del settore e in più, a parte queste due piccolissime chiacchiere che ho fatto di analisi fondamentale, c'è cioè l'aspetto per me preponderante, quindi l'analisi esatto, tecnica <ride> nuda e cruda. E se sei d'accordo potremmo partire, ti chiedo, dal weekly, eh, dove possiamo proprio vedere un movimento molto molto chiaro di lungo periodo, degli ultimi otto anni, Vediamo proprio come dal 2014 in poi il prezzo avesse imboccato un uptrend sostenuto e visibile a occhio nude, poi eh, tra il 2020 e il 2021 abbia traccheggiato tra i 55 e i 60 euro per poi venire negli ultimi due anni giù a piombo e quindi chiudere probabilmente un ciclo di 8 anni partito dai 20 euro e poi tornato di nuovo eh, poco tempo fa eh, proprio a 20 euro quindi quell'area, si dice sempre il grafico a memoria, quell'area possiamo definirla come un'area supportiva che eh, una volta testata ha tenuto e da lì è partito un primo rimbalzo che ha fatto rivedere area 25 euro al titolo e dopo l'inizio del rimbalzo durante quest'anno c'è il movimento classico di pullback, di ritraccio prima di quella che potrebbe essere una nuova gamba rialzista, una nuova ripartenza, quindi i minimi, a mio modesto parere, sono stati fatti eh, nel 2020, proprio a 20 Euro, peraltro soglia psicologica cifra tonda, ripartenza e adesso il pullback in atto. E se vogliamo, eh, una volta fatta l'analisi di media, andare a cercare il timing, quindi quello che potrebbe essere il livello di ingresso, possiamo passare al time frame daily, dove sono andato a evidenziare proprio due livelli che eh, vanno secondo me tenuti eh, sott'occhio, vanno proprio eh, monitorati, sono due livelli che possono essere importanti per entrare, uno è su un'eventuale debolezza, quindi su una prosecuzione di quello che è il movimento delle ultime sessioni eh, di ritraccio, quindi se dovesse andare a fare un doppio minimo in area 20 euro sarebbe a mio parere, un livello davvero, davvero ghiotto, uh, so che ghiotto non è un termine troppo no, da, tecnico, ma sotto Natale dai. Lo, <ride> è simpatico, oggi, oggi esatto, Siamo, anzi Lì. ci sono gli amici che ci mandano ancora tutti gli auguri eh, e quindi vabbè, ci sta, ci sta. Assolutamente, quindi un doppio minimo di 20 euro sarebbe un livello interessantissimo, viceversa se dovessimo avere una ripartenza immediata, i 25 euro uh, sono una resistenza che se rotta confermerebbero ormai l'inversione di trend ribadisco non è entrare troppo tardi entrare a 25 perché il titolo era a 60 quindi compreremo comunque in ottica di medio periodo a buon prezzo quindi ottica long su un retest in area 20 oppure se si va sopra a 25 euro d'accordo allora Vonovia entra nella nostra watch list nel, nei titoli del mirino um, a questo punto, giusto per chiudere il discorso, restando ancora su, su questo visto che abbiamo parlato di settore immobiliare, um, ci sono dei settori che stai guardando particolarmente, poi andiamo a leggere i messaggi. Ma i settori, quando, quando vai in recessione, devi andare per forza sui titoli anticiclici. Certo, lo scegliere... diciamo sempre. Lo diciamo sempre insomma, ci sono titoli anticiclici, penso a Enel ad esempio, che hanno oh, dei dividendi importanti e sono lontani dai massimi, quindi ripeto in generale mi attendo ancora un periodo di debolezza dei mercati, eh, il grosso è stato fatto, però da qui in poi insomma, cominciare a mettere lentamente in portafoglio qualche utility o qualche alimentare, eh, okay. campari, campari in primis insomma secondo me.